Eurobasket 2017, Spagna e Slovenia, a voi. Tra conferme e sorprese, c'è in ballo la finale. Notte di stelle alla Sinan Erden Arena di Istanbul, palla a 2 ore 20.30 Dopo le emozioni vissute nella giornata di ieri con gli ultimi due quarti di finale che hanno premiato Russia e Serbia. Le quali si giocheranno domani sera la possibilità di raggiungere la finalissima di domenica, è già a tempo della prima semifinale sul parquet Turco, da tanti addetti ai lavori considerata come l'atto conclusivo anticipato di Eurobasket 2017. Spagna e Slovenia si giocano il primo posto al sole di Istanbul, in una sfida che promette tantissimo spettacolo. Due squadre che arrivano all'appuntamento di stasera con tante certezze e pochi dubbi, percorso netto per entrambe, nel girone come nelle due gare ad eliminazione diretta. L'esperienza, la solidità, e l'onnipotenza cestistica della Spagna, nonostante qualche passaggio a vuoto di troppo mentale, o l'inesperienza, l'esuberanza e la leggerezza d'animo della Slovenia, La grinta di Mark Vaso, foto Fiba. Due squadre diametralmente opposte per fisionomia e struttura, che poggiano le rispettive basi su consolidate certezze e sullo sconfinato talento dei propri leader tecnici ed emotivi. Se la Spagna si poggia sulle Twin Towers sotto canestro, sulla stazza dei fratelli Gasole e sull'estro del Sciacco Rodriguez, molto più perimetrale è il gioco sloveno, i cui punti cardine e di forza arrivano dalle mani del duo formato da Goran Dragic e Luca Doncic, clamorosamente efficaci in tutte le apparizioni nel corso di questo Eurobasket 2017. Da non sottovalutare affatto anche l'apporto dei gregari, di primaria importanza, l'impatto di Hernán Gomez, Sastre e San Emeterio da una parte, contro l'eclettismo di Randolph, la grinta di Widmar ed il cinismo di Prepelli, Blazica e Murì. Le chiavi statistiche della contesa. Come ha più volte sottolineato Sergio Scariolo, il segreto della Spagna è quello di essere riuscita a conciliare la presenza in campo di due giocatori come Marche e Pau Gaso. Fondamentale in tal senso l'applicazione che i due fratelli hanno nell'intento di riuscire ad abbinare la loro presenza, due giocatori prettamente interni, che tuttavia grazie alla loro intelligenza tattica e dalla lettura del gioco, Riescono a completarsi unendo al gioco in posta anche quello da 4 perimetrale, con Mark che tende ad allargarsi molto più spesso di quanto fa con i Grizzlies. La percentuale al tiro da 3 che ne consegue risulta spesso lago della bilancia per le fortune della Spagna, quasi sempre alte ed efficaci: 42. La festa slovena dopo la vittoria sulla Lituania, Foto FIBA. Di contro, la capacità di far muovere la palla sistematicamente della Slovenia che mette in condizione praticamente sempre i suoi interpreti migliori di procurarsi un vantaggio finalizzandolo al ferro, 55 da 2, o con scarichi perimetrali per i tiratori sparsi oltre larco. Intensità e ritmo sono le chiavi che potrebbero spostare l'ago della bilancia e farlo pendere dalle parti della squadra di Dragiche e compagni, il cui atletismo potrebbe risultare decisivo per lavorare ai fianchi l'enorme mole degli iberici e muoverli lungo i 28 metri del parquet di gioco. Tuttavia, da risolvere l'annosa questione di marcare Gaso. Con Randolph e Didmar che dovranno sporcarsi le mani e non poco per arginare lo strapotere fisico e tecnico del duo di lunghi rivali.